Ciao e benvenuti in un nuovo video, non commentiamo la mia acconciatura da Spice Girl degli anni 80, 90, 2000, non lo so, ma ed è, ho preso l'acqua e i capelli non sono più tutti lisci, ma alcuni sono lisci, alcuni sono mossi, non si capisce più come stanno, ed è, se non voglio piastrarli, e non mi vale piastrarli sinceramente, l'alternativa è legarli. Ma tanto noi oggi parliamo di questa cipria della Too Faced, la Peach Perfect. Cipria matificante in polvere libera con infuso di pesca e latte eh, di fico dolce, latte dolce di fico, sweet fake milk. Allora, prima di tutto, eh, effettivamente dice di essere una cipria eh, opacizzante con infuso eh, di pesca. Allora, dunque, dunque, intanto che la apro vi dico il prezzo. 35 grammi vengono 32 euro da Sephora. Vi dico che non so se è davvero infusa nella pesca o se ha solo l'aroma di pesca ed del latte di fico dolce, ma il fatto è che se un pochino di cipria vi va sulle labbra e poi ve le inumidite sentite davvero questo retrogusto dolciastro. Non persiste tanto, non è normale mangiare la cipria, ma se andiamo a opacizzare il contorno labbra può capitare e questo infuso dolciastro lo sentite. Altra cosa, ha un leggero profumo di pesca. Ok, gustosa, carina, ma ora veniamo alla cipria perché a me interessa che sia davvero opacizzante come dice. Allora, cipria opacizzante traslucida... Translucent Peach Whisper allora, effettivamente è una cipria in polvere libera poi vedrete anche tutti i test del giorno è una cipria in polvere libera che va ed è io l'applico ad esempio sul contorno occhi ed è con la blender mentre su tutto il viso vado a opacizzare con un pennello soprattutto nei contorno occhi e nella zona T perché ho la pelle mista e non va ad alterare il colore ad esempio del fondotinta, del correttore va a settare ma non altera, ha un effetto opaco ma non farinoso, non ne si vede, una volta applicata non la si vede, non è di quelle che fa spessore, che fa maschera oppure di quelle che durante il giorno, altra cosa molto importante, sulla zona T soprattutto, si mischia al sebo ed è, e inizia a spostarsi, a creare colore e si sposta, succede con tante ciprie, questa no. Questo da questo punto di vista è davvero una cipria impalpabile che non fa ed strato sul viso ma che opacizza davvero a lungo. Oltretutto se durante il giorno vogliamo ritoccarla ritocchiamo e andiamo a opacizzare di nuovo. Comunque adesso basta, prima, prima vi mostro il prodotto perché non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. A proposito, quando vi mostro i prodotti, io normalmente tendo ad avvicinarmi alla fotocamera, però la fotocamera è ancora là, cioè c'è ancora... Mm, più o meno. Quindi ditemi se quando mi avvicino, per farvelo vedere, si vede o, de, o no. Credo di sì, dallo schermino credo di sì. C'è cioè, una differenza, qui vedo un contenitore, se lo avvicino vedo il prodotto però ditemelo voi perché se no devo fare il close up ma comunque sia ora vi lascio al test della prova su strada ok allora la cipria è questa è peach perfect mattificante si sì. cipria libera mattificante allora intanto ve la mostro ma poi ve la faccio vedere con la luce naturale è... sta qui cioè è impalpabile sul serio e anche in colore adesso noi andiamo a applicarla con spugnetta profumo di pesca ok e poi sul resto del viso con il pennello ok allora così mi piace mi piace tanto bella impalpabile non lascia colore non lascia strato ma adesso andiamo a finire aspettate un attimo va a fissare tutto non fa flashback uh -huh. adesso finisco il trucco e ci rivediamo Ok, allora, questo è il risultato, bella perché non segna, noi dobbiamo tenere d'occhio la zona T, soprattutto, durante il corso della giornata e non guarderemo più di tanto il naso perché so già che a forza di soffiarmelo con l'allergia ovvio che eh, non ce la farà, però proviamo con la zona T. E anche che non vada nelle pieghette interessante questa cosa. Allora sono le 12:06 e, e diamo ufficialmente inizio al test. Allora, eccoci qua. Si, sì, sono un po' in ritardo effettivamente perché cerco di posizionarvi meglio. Aspettate, ecco così, siete fisse uh, 16 e 29. Ho la, eh, la sveglia lì, però, nel mentre sono stata fuori in cortile ed effettivamente allora vediamo perché secondo me si è comportato benissimo allora sapevamo che sul naso sarebbe andato via tutto per il semplice fatto che mi soffio il naso sempre di continuo però guardiamo il contorno occhi non è andato nei contorno occhi l'ombretto non ha retto invece però non c'è andato e anche la zona T mi sembra bella mi sembra tutto bello comunque proviamo ma c'è cioè... si sì, appena appena cioè, guardate qua non si attacca neanche infatti mi è sembrato che un pochino di più nel naso sicuramente eh, nel naso sì. ma ripeto sono io che ho portato via tutto soffiandomelo così spesso ma neanche tanto cioè. mm. un pochino però consideriamo che sono passate quattro ore e mezzo Cosa che ho notato e che voglio dirvelo, perché non so se poi mi ricorderò durante la recensione di dirvelo, se la cipria vi va sulle labbra, provate a leccare. È dolce, sale e dolce, quindi è carina. Allora, direi che il prossimo aggiornamento è stasera, mh, con l'ultimo aggiornamento, e vediamo come va. Ma per adesso va davvero bene. qui. Allora, mancano 4 minuti alle 8, quindi direi che possiamo anche finire il test. Tanto vediamo nel contorno occhi si è comportata bene perché non è andata a evidenziare più di tanto quindi si è comportata bene ora vediamo il naso lo sapevamo. vediamo il resto cartina alla mano consideriamo che sono 8 ore direi che ci sta eh sì, un po' ci sta ma sinceramente dopo 8 ore avrei pensato molto peggio anche perché nel pomeriggio sono stata Fuori, quindi un po' il sole un po' l'aria mi aspettavo molto peggio ad essere sincera guardate che tranne la fronte e un po' i lati del naso che però guardandomi mm, sì adesso dovessi uscire non andrei in giro così ritoccherei però si è comportata bene 8 ore ci sta e niente questo era tutto il test stavo sentendo ma no sulle labbra ho mai andato via quindi non si sente neanche più il sapore, però era interessante ed è... concludiamo così. questo ed testo. Eccoci qui: allora avete visto che è una cipria che si comporta davvero molto bene. Mi è piaciuta perché, comunque, sia sulla mia pelle mista si comporta bene perché va a opacizzare e dura davvero a lungo, però, non va a seccare il viso, quindi adatto ad ogni tipo di pelle ed è perché comunque non va a seccare, a creare, a, a segnare le imperfezioni o le rughe, i segnetti delle contornocchi, io soprattutto setto il correttore e la zona attiva, l'ho già detto, comunque settando non va nelle pieghette, non va ad evidenziare le, e dei segni, molto molto valida, certo che ha un prezzo 32 euro, ha un prezzo importante, mh, una cipria che comunque sia e eh, ho controllato linci, e non ha neanche silicone. E sappiamo tutti che i siliconi che ci sono in commercio nei cosmetici sono stra sicuri, ma io per correttezza ve lo dico: ah, eh, no, questa cipria non ha siliconi, ha solo dei conservanti e delle fragranze perché. Va bene che i siliconi che sono in commercio nei cosmetici, come vi ho già detto, sono strassicuri, strattestati e ha passato tutti i test possibili, ma se li andiamo a applicare tutti i giorni, 7 giorni su 7, tutti i giorni, tutta la settimana, magari più volte al giorno, abbiamo sul viso tutto il giorno dei siliconi, è giusto saperlo. A me, me interessa saperlo. Anche perché io la cipre non la uso ogni tanto, la uso sempre e la mia amica, sempre, soprattutto con il mio tipo di pelle. Questa abbiamo detto che non ha siliconi, ha solo dei conservanti delle fragranze, ovviamente per non alterare la formula. È in polvere libera, ma non è di quelle che è troppo polverose. È fatta con i buchetti, quindi basta applicarla sul tappo. Altra cosa comoda, forse c'era anche un pennellino, ma non l'ho visto. Altra cosa comoda, almeno a mio avviso, ha questa leggera. Mh, qui. Vedete, non è tutta tonda, ma ecco, si vede così. Ha questa smaniglietta che volendo, quando non arriviamo più a fare uscire il prodotto, anche perché senza infilarsi negli angoli e tutto quanto, tiriamo su e abbiamo il prodotto direttamente senza dover andare con le forbici o con una punta sotto come altri tappini facciamo comoda, molto pratica, molto bella bella anche la confezione, molto simpatica con questa pesca e il prodotto in sé è davvero molto valido, almeno a mio avviso ha mantenuto tutte le promesse che riceveva e quindi io non posso fare altro che consigliarvelo il prezzo se iniziamo a utilizzarla tutti i giorni effettivamente useremo tanto prodotto quindi è un po' da valutare ma è una cipria che assolutamente mh, merita e vale. Quindi, ah, cosa che ne ho dimenticato di dirvi, nei contornocchi con il flash non fa flashback, cosa, altra cosa molto importante per noi social <ride> di tutti i giorni, allora, fatemi sapere se avete provato questo prodotto, se vi è interessato, se è vi è piaciuto, se lo proverete, se vi è incuriosito. E fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, spero che sia utile e vi do appuntamento al prossimo video. E ora vado a pestarmi i capelli perché davvero non ne posso più. Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? ¡Chao!